Un saluto da Gerardo Paterno e ben trovati a questo nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Oggi ti porto nel mondo degli affitti e parleremo di come ridurre il rischio di insolvenza. E lo faremo eh, grazie all'intervento di Lucia Altilia, responsabile del prodotto affitto garantito erogato da Credit SPA. Lucia, buongiorno e bentrovata. Buongiorno Gerardo. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto a posto, bene. Allora, senti, ci racconti un po' cosa fai in, in Credit Spa e la tua società in quale ambito opera? Certo, e come hai anticipato tu mi occupo della gestione del prodotto affitto garantito. Il prodotto è un marchio di Credit Società Finanziaria SPA, società presente da oltre dieci anni sul mercato finanziario, fortemente specializzata nel settore del credito. E soprattutto di attività di consulenza a imprese privati. Um, recentemente ha ottenuto uh, un importante riconoscimento da Mod Finance, che è la prima agenzia di rating FinTech in Europa e ci ha assegnato il giudizio B1- e quindi ha confermato uh, l'affidabilità economico-finanziaria della società. Ha anche ottenuto la certificazione ISO 9001. E norma che definisce i requisiti di sistemi di gestione della qualità, quindi da tutto ciò puoi dedurre che parliamo di una società affidabile e solida. Complimenti, è un bel risultato comunque, è importante sì, certo. diciamo, perseguire le, le certificazioni perché sono sempre un sinonimo di garanzia nei confronti del mercato e di mercato parliamo, parliamo di soluzioni che eh, sul mercato oramai ci sono da anni per tentare di, di mitigare insomma, il rischio di insolvenza, parliamo di fideiussioni bancarie parliamo di polizze assicurative, parliamo di mutue e volevo insomma un tuo parere però sulle criticità, ecco di queste soluzioni eh, rispetto poi, voglio dire, alla soluzione che proponete voi e di cui poi parleremo nei prossimi minuti. Sì, nel mercato delle tutele abbiamo diverse proposte, quelle se vogliamo prendere in considerazione sono eh, le fiduzioni bancarie assicurative, però nel campo ovviamente delle fiduzioni bancarie eh, riscontriamo tre importanti criticità, la prima è che rilascio il rilascio è condizionato all'apertura di un conto corrente bancario. La seconda criticità è che l'istituto bancario, per poter rilasciare quella tipologia di garanzia, immobilizza il capitale pari al valore garantito. Eh, molto spesso, se il cliente non ha eh, liquidità, eh, può decidere di vincolare eh, Diciamo, l'intero importo e anche la possibilità di accendere un'ipoteca sul bene immobile, certo. senza contare, la terza criticità, anche i costi di interesse applicati anche su base trimestrale, poi sempre a seconda del, dell'istituto bancario. Riguardo invece alla fiducia assicurativa, ti faccio presente che le grandi compagnie non si assumono più questa tipologia di rischio, rimangono le piccole compagnie che, hanno uh, assolutamente dei limiti come la poca solidità economica um, e soprattutto non hanno lo strumento che utilizziamo noi, vale a dire accedere alle banche dati e um, verificare appunto uh, l'indice di solvibilità uh, del cliente che in questo caso è l'inquilino, quindi è un valore aggiunto per noi e per i nostri affiliati. Certo. Allora... Entriamo quindi nel, nel merito del prodotto, con affitto garantito voi offrite una soluzione di tipo finanziario. Ci vuoi sì. raccontare un po' eh, cos'è, come funziona eh, e quando interviene questa tutela? Sì, il, Si tratta di un contratto preliminare di cessione crediti futuri in modalità prosolvendo prosoluto che va a tutelare fino a 12 mh, mensilità per i canoni non corrisposti fino a tre mensilità per eventuali danni arrecati all'immobile, anche beni locati, comprensivo anche delle spese condominiali non pagate, e fino a 2.000 euro per le spese legali sostenute per la pratica legale di sfratto. Quindi viene fatta in fase di istruttoria la valutazione appunto sul merito creditizio dell'inquilino, si verificano eventuali insolvenze, eh, quindi il profilo del cliente come pagatore, se, eh, la verifica andasse a buon fine, deliberata la pratica, invieremo un preventivo dove il cliente troverà definito il valore massimo di rimborso previsto per una futura operazione appunto di cessione crediti futuri. Eh, se accettato il preventivo, il costo richiesto per questo servizio sarà pari ad una mensilità. Quindi eh, il vantaggio è soprattutto questo per chi deve assolvere al pagamento la mensilità, il costo è soltanto di una mensilità. Quindi abbiamo un doppio vantaggio per il proprietario e di avere un, una valutazione in tempi celeri 24-48 ore dell'inquilino e dell'inquilino stesso eh, di avere una verifica che è anche una sorta di passe-partout da presentare al, al proprietario dell'immobile. Quindi mh, capisci bene che abbiamo uno strumento valido nell'ambito delle, certo. delle, delle locazioni. No, no, no. Riguardo all'intervento eh, del recupero, a seguito del titolo esecutivo di sfratto, eh, la società acquisirà questi crediti e andrà a recuperare quei dovuti importi sul reddito dell'inquilino. Le tempistiche certo. sono i tempi tecnici del recupero. Ok, ricordiamo quindi che questa soluzione si applica sia all'affitto residenziale che, che commerciale, giusto? Sì, noi trattiamo tutte le tipologie di rischio, okay. l'abitativo, il commerciale, anche il fitto ramo d'azienda, capannoni, terreni e anche per strutture ricettive, ti parlo di durata di nove anni. Okay. Quindi, Guarda, Personalmente trovo, trovo molto interessante questo discorso della prequalifica perché eh, in qualche modo vi aiuta, credo, anche a mantenere eh, contenuto il costo della, della copertura, perché se mi parli sì. di una... Uh, mensilità praticamente eh, per l'intera durata del contratto significa che è rilasciata evidentemente laddove c'è un conduttore con una reputazione diciamo creditizia assolutamente affidabile ecco perché poi la ragione di un costo così eh, aggressivo ma vincente per il mercato assolutamente sì noi puntiamo sulla fase dell'istruttoria perché è molto importante per noi delineare il profilo del cliente inquilino come, come pagatore e come insolvibilità creditizia. Senza affitto garantito ti faccio presente che il proprietario dell'immobile, oltre a dover procedere con uno sfratto, dovrà tentare qualsiasi strada per poter eh, recuperare l'immobile e, accollandosi anche dei costi onerosi relativi certo. alle spese legali e lunghe procedure processuali. Certo, questo è vero, è vero, assolutamente. Allora, Lucia, tu sai che noi stiamo parlando agli agenti immobiliari, questa insomma, è la, è la mia principale eh, audience. So che, peraltro, con loro tu, eh, la vostra azienda, insomma, lavorate e collaborate da sempre. Qual è il vantaggio che l'agente immobiliare professionale ottiene entrando, quindi, aprendo una collaborazione con Affitto Garantito. Sì, l'agente immobiliare è il nostro punto di forza, ne contiamo oltre 500 in tutta Italia. Coloro che decidono di affiliarsi hanno la possibilità, in primis, di una gestione di una piattaforma gratuita e poi la possibilità di avere un riscontro a livello economico senza contare anche una reputazione nei confronti dei loro affiliati una volta formati eh, abbiamo, forniamo l'assistenza dalla fase dell'istruttoria fino all'emissione del contratto e comprensivo poi anche eh, forniamo anche eh, il materiale informativo in quanto eh, abbiamo il supporto dell'attività di marketing okay. Quindi, siamo assolutamente in forte espansione e, e quindi. e vicini, vicini all'agente immobiliare? No? Assolutamente. Eh. Io trovo che sia interessante questa collaborazione, poi al di là, voglio dire, del, del vantaggio economico, anche perché è uno strumento che può qualificare meglio il servizio offerto dall'agente immobiliare e può dargli una mano proprio in fase di eh, acquisizione dell'incarico, eh, diciamo, da parte del proprietario di casa. Questo trovo che sia sì. una carta vincente a supporto del servizio che l'agente immobiliare dà. Sì, infatti anche gli investimenti che facciamo a livello di marketing e pubblicità sono a vantaggio appunto dei nostri affiliati e diamo la possibilità di veicolare i potenziali clienti ehm, nel momento in cui ci richiedono una valutazione e certo. quindi un'assistenza. Molto interessante queste cose. E, come si fa Lucia ad entrare in contatto quindi con affitto garantito? Sì, i nostri strumenti informatici vanno appunto dal sito di riferimento www.affittogarantito.it, al numero verde, alla pagina Facebook che è quotidianamente aggiornata dal nostro staff marketing. Bene, insomma tutto quanto passi pensione, così almeno gli agenti immobiliari non hanno scuse per non entrare in contatto insomma con, con affitto garantito. Lucia Altilia ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per questa, bella, per questa bella storia che ci hai raccontato che apre eh, scenari concreti di collaborazione con gli agenti immobiliari. E Prima di chiudere ti ricordo che se hai un'idea, un servizio, un prodotto uh, dedicato all'immobiliare e vuoi presentarlo attraverso questo format puoi scrivere allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com Alla prossima!